Ciao a tutti, guardate come sono belle queste forbici sono delle forbici particolari a forma di cicogna e il becco della cicogna è proprio costituito dalle lame la punta finissima permette di utilizzarle soprattutto per il ricamo e il cucito di alta precisione si riescono a tagliare fili molto molto fini e punti molto molto piccoli qui vediamo tre misure la più piccola è 9 cm di lunghezza totale la media 11 cm e la grande 17 cm qui vediamo anche altri due modelli che sono il modello a fiore e il modello a coda di leone tutte queste forbici sono made in italy prodotte a premana dalla ditta Promoni e vengono fatte a mano una ad una quindi hanno una qualità e una precisione elevatissime sono tutte in acciaio nichelato con il manico dorato sono dei bellissimi oggetti anche da regalare o da collezionare e possono essere utilizzati principalmente per il camo e il cucito ma anche per tagliare eh, con precisione carta, stoffa, fili molto fini, molto sottili vi aspetto sul nostro sito elettronicadidattica.com per queste bellissime forbici o tanti altri articoli che vi possono interessare per i vostri hobby creativi vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto per i prossimi video. Ciao a tutti, a presto!